benvenuti in un nuovo video allora oggi come avete visto dal titolo voglio aprire con voi il calendario dell'avvento di Douglas eccolo qua allora questo eh, sapete che nell'altro video ho provato questa serie dei calendari dell'avvento che vi è piaciuta e nel mentre ero andata ai dei centro per le novità di Natale e quindi mi hanno dato il calendario e ne ho approfittato ho detto apriamolo con voi questo è il Luxury Advent Calendar Beauty. Il prezzo è di 39,95. Ma ho guardato sul sito. Ne esistono di più piccoli, sempre da Douglas, perché ci sono quelli tutto makeup o tutto skincare a 29,95. Aspettate che guardo sul sito. Ah, ho detto una sciocchezza a 24,95 sempre da 24 caselle sempre sul sito se no c'è anche quello eh, calendario dell'avvento con eh, tutti i marchi di Douglas quindi non monomarca di Douglas ma con tutti i marchi a 49,95 quindi questo qui è una via di mezzo da quello che ho capito dovrebbe contenere solo prodotti Douglas ma eh, non voglio assolutamente spoilerarmelo qui dietro vi dico subito che pesantissimo e vi dico subito che state attenti a questo video se vi piace se eh, vi incoraggiate anche perché tra poco ci sarà il black friday e quindi sicuramente ci sono le promozioni questo è disponibile sia in negozio che sul sito non è andato sold out e direi di iniziare a spacchettarlo oltretutto sapete come l'altro video che eh, estrarrò per farvi un regalino una persona ehm, tra quelle ovviamente iscritte al mio canale per ricevere qualcuno di questi prodotti quindi magari non li, non li swatcho adesso dunque io direi di capire anch'io come funziona ah ok questa si toglie qui c'è lo spoiler quindi via ma è bello e sperate che l'avevo visto solo aperto così in negozio guardate magnetico ok dentro ha due cassettini uno e uno due e dentro ogni cassettino ci sono le caselle quindi è bellissimo anche da tenere Votare ovviamente dai prodotti e tenerlo perché è bello cioè, bello ma noi iniziamo intanto ad aprirlo dunque lo appoggio un secondo perché apro e estraiamo le caselline perché così faccio molto prima ok e quindi resta così noi al momento lo chiudiamo e comunque vuoto continua a pesare quindi è di buona fattura proprio lui e lo spostiamo qui andiamo in ordine come l'altra volta scusate ma qui non capisco, è per forza che non capivo io questa cosa in negozio mica l'avevo vista. Guardate, aspettate! Oh, non ci riesco più ah, devo aprire qui prima aspettate. No vabbè! Quindi a ah, un'altra parte. Dove è sopra con le caselline dentro, va spettacolare. Quindi adesso, senza fare troppo riflesso, vedo se riesco a estrarle da qui. No, non riesco a estrarle, perfetto. Vabbè, le apriremo direttamente qui e che fa un po' di riflesso. Aspettate, adesso va bene tutto, ma eh, quindi questo è proprio un porta gioie ecco perché era pesante, però resta pesante, non mi quadravano le cose perché mancavano dei numeri, allora il negozio era aperto con i cassettini, non con anche la parte sopra, è bella da vedere, allora a questo punto partiamo, dunque iniziamo con l'uno, non mi quadrava perché non c'era l'uno, vediamo, e nell'uno troviamo... Call volume mascara un mascara in mini size bello molto carino. Poi andiamo avanti con la 2, che sarà adesso? Io ho tre caselle. Mi sembra di fare la tombola. La 2 è qui. Avete presente la tombola quando cercare nelle caselle? Ecco, non è facilissimo da aprire però va bene, oh, iniziamo con gli smalti, sono impastrati molto bene, ma toglieli, questo però è un full size nail polish matte 700 natural matte, ok, 3, e dopo davvero faccio la tombola, il 3 è nell'altro cassettino, mi si è aperto tutto, ma va bene, perché comunque non è uno spoiler. Ah, quindi è proprio un misto viso-corpo. Perfetto. Douglas Air True Volume Refreshing Dry Shampoo. Shampoo secco. Ottimo. Comodissimo. Questo mi piace. È un 50 ml fatto così. Ma sapete che dovevo comprarlo? Perfetto anche perché oggi ho questa acconciatura molto posticcia per tenere fermi i capelli quindi ok andiamo avanti perché qui la storia è lunga il 4 eccolo qui. Mystery of a mam home spa rose Gun crema mani una crema mani da 30 ml ci piace e andiamo alla 5 che sarà da qualche parte piccolina oh, cos'è? è una ampolla oltretutto mezza vuota di di clear focus non me la voglio spoilerare ma devo capire che cos'è aspettate e in tutto questo ho capito solo che è un'ampolla purificante per il viso. Allora ecco perché forse ce n'è così pochina, perché serve. Eh, mettiamola qui dietro perché se no... Quindi andiamo alla 6 che è qui. Allora, bellissimo il calendario ma aprirlo ragazzi è una tragedia. Ok, mi sono rotta le scatole e mi sono munita di, di metà per unghie eh, perché se no domani siamo ancora qui. E nella 6 abbiamo... Uh. X-Champion A, quindi Eyes, 5 in 1 mascara volumizzante. Questa ragazzi è un full size ci piace ha ah, sigillato sempre e anche questo è proprio sigillato con la plastica quest'altro mascara non è sigillato ma comunque sia non lo apro perché intanto perché si secca non è giusto poi perché avevo detto che alcuni prodotti ve li do a voi e adesso andiamo alla 7 eccola qui vediamo ma che carina una blender per il trucco fatta così, non è molto morbida, bisogna vederla da, da bagnata, comunque è carina, 8, qui, è un rossettino mini, Forever Red, allora eh, a questo punto io non so se lo tengo io o se lo do a voi, però lo apro solo per farvi vedere il colore, non lo sguacciamo, eh? Tengo io comunque. Anzi, è sicuro che lo tengo io perché sto letteralmente distruggendo la confezione per riuscire ad aprirla. Ma non si apre, devo togliere proprio tutta la plastichina. E il colore rosso l'abbiamo trovato e ci piace. Poi, a questo punto 8, andiamo a mandare alla 9, che è qui. Che bello, cos'è? Cioè, ho capito cos'è, ma voglio vederlo bene. È uno specchietto, secondo me. Che non si apre neanche a pagare. Ok. Sì, è uno specchietto doppio carino da borsetta carino 10 eccola qui lipstick fixer top coat shield per labbra quindi è trasparente, pensavo fosse subito uno smalto invece un top coat per rossetti questo ci piace da provare e siamo ancora alla 11 che è qui molletta per capelli sempre molto utile andiamo alla 12 che è qui È questo, che bello, Plump Gloss, un Lip Plumper per le labbra nel colore Natural Plump, bello, sembra anche un full size, è comunque molto bello, molto bello, ci piace, molto molto bello, e dobbiamo andare alla 13, eccola, Or ormai credo di avere capito, quando sono piccoline credo di aver capito anche perché non è la 13 questa ma è la 15 la 13 scusate è questa qua ecco due cose si apre male e i numeri sono scritti male tutto con questo eh, stile arrotondato però è difficile da leggere e nella 13 invece troviamo air grume style siero in olio argan e jojoba per i capelli da 50 ml quindi andiamo alla 14 ah quindi tutte e due qua la 14 è questa qui immancabile ma ci va bene è una mini matita per occhi ovviamente nera ci sta il prodotto rosso e la matita nera ci stanno e quindi la 15 che io dico dalla forma credo di sapere cos'è esatto <ride> è un'altra ampollina è diversa sembra diversa no sempre perfect focus ah no no è diversa infatti mi sembrava perché vedete una è più trasparente e una è più opaca a ah, questo è il perfect clear questo è il perfect focus ok mettiamole lì giusto da provare per una volta forse due e ho fatto la 15 quindi devo fare la 16 che è qui oddio mi si sta aprendo tutto, si sì, non è fatto bene come confezione, comunque nella 16 troviamo Joy of Light, ehm, Lemone Jasmine, crema mani, sempre da 30 ml, ci piace, e quindi andiamo alla 17, che è qui, lo smaltino rosso in mini size è carino è proprio di Douglas Earth Break carino eh, cosa ho aperto? la 17 quindi devo fare la 18 la 18 è qui mm, cuticle cream quindi una crema per cuticole Utile idratante intensi intensiva con olio di cocco sigillata ci piace. Quindi 19, qui. Gising Cream mh, per la pelle, per la pelle, sempre della linea Perfect Focus. Quindi quello è il siero e questa è la crema, probabilmente è un 20 ml. Ah, per provare, la linea ci sta. Andiamo alla 20, quella con il 2, quindi abbiamo quasi finito. La 20 è qui. Oh, che carino questo è un full size sicuramente e infatti è sigillato nella plastica Ultimate Satin è un eh, gloss Fervor Pink no Long Lasting Liquid Lipstick quindi è un rossetto liquido a lunga durata ci piace e 21 e finiamo questo cassetto con la 21 che sta venendo mica tutto perfetto cos'è ah una spugna con jack mi piace e mi trovo bene con queste spugne avevo una che si è quasi distrutta la mia perfetto questo ci piace ci piace molto allora dobbiamo fare la 22 così finiamo anche questo cassetto e nella 22 make up primer, un primer sempre utile da 8 ml poi 23 e 24 allora la 23 è piccina e non si apre neanche a pagarla e troviamo un pennello in full size direi 242 all over shadow, mi piace bello, belle setole. Si impugna bene questo, direi che è un full size dalla dimensione. Si, sì. ultima casella, la 24 e quindi dato che è ancora pesante, io voglio un prodotto da vigilia di Natale. Voglio proprio un prodotto quindi. adesso mi parte 24 mini best of colors questa è una palette di ombretti che è sigillata ma almeno farvela vedere il colore capisco non fare gli swatch ma almeno farvi vedere i colori molto sigillata e molto bella anche per capire se è integra allora è fatta così Bella. Allora, togliamo il pennellino, tutti su nude bronzati, bella, bella, ci sta, è un, è un bel 24. Ecco, allora dunque, questa era tutta la, pale, eh, la palette e il calendario perché sono tutte vuote le caselle, controllo per sicurezza, sì. Cosa dire? Eh, sì, mi è piaciuta, abbiamo detto 49,95, mi è piaciuta perché c'è un po' di tutto, c'è un po' di make-up, c'è un po' di skin c'è un po' di prodotti per i capelli, tipo lo shampoo secco, grazie perché devo comprarlo, ehm, c'è il prodotto rosso natalizio, ci sono poche, pochi accessori, cosa che mi piace perché la spugna conge sempre utile. La spugnetta da make-up ci sta, lo specchietto è quello che, vabbè, carino, la molletta per capelli, è proprio il giorno che non sapevate cosa mettere, potevate mettere un altro pennello invece che la molletta, ma io le uso sempre, quindi ci sta, gli smalti ne abbiamo solo due, uno in full size e uno in mini size, e quindi ci piace, stessa cosa per i, no, questo è un gloss, un plump, c'è il rossetto liquido e il rossetto in eh, crema, ci piace, due full size perché sono sigillate nella plastica e un mini size che è comunque il prodotto rosso, che a questo punto, visto che ho detto che tengo io, lo svociamo anche, ci piace. Ci piace assai e niente direi che mascara, due tipi di mascara di cui uno in full size e uno in mini size e niente è una cosa, è un bel calendario sì, oltretutto cosa importante, importante da ricordare è che è riutilizzabile, cioè, adesso rimetto dentro i cassetti e questo è un vanity bellissimo oltretutto con, non riesco mai ad aprirlo, ok qui è tutto super magnetico e lo specchio è un bello specchio è pesante cioè bello bello davvero molto carino molto bello da regalare un bel regalo da tenere da regalare e si sì, basta mi è piaciuto va bene per chi ama il make up o chi la skin care ecco unica cosa queste due fialette però capisco che come lo metti un, eh, questi sono seri quindi un campioncino di siero si sì, potevate fare il campioncino tipo come questo il primer potevate fare il campioncino ma in vetro non si perdono gli attivi quindi posso capire Basta, è un calendario che mi è piaciuto, fatemi sapere voi se vi è ispirato, se vi è piaciuto, se lo acquisterete, se aspetterete i sconti, le promozioni, fatemi sapere tutto. E vi ricordo che alcuni di questi prodotti li riceverà una ragazza a caso, tra quelle che commenteranno, quelle che più attive, ed è per fare un regalino anche a voi. E niente, al prossimo video! Ciao! Ciao. Ehi, sono qui! Ciao!